Per creare una nuova favicon io utilizzo favicon.cc è molto semplice e intuitivo bisogna scegliere l'immagine fare l'upload ed ecco che lui mi ha creato un'immagine come favicon se questa favicon non ci soddisfa possiamo modificarla ad esempio qua all'interno non ho visto tutti i pixel che formavano la scritta frutta king a questo punto io potrei rendere trasparente questi pixel oppure modificarli in bianco e siccome la scritta frutta king sarebbe troppo piccola ho pensato di aggiungere semplicemente un k quindi prendo il colore nero E creo il K. Oppure, ancora meglio, posso scrivere F, K. E aggiustarlo come meglio credo. Ora faccio il download ed ecco la mia Fabicon che deve essere memorizzata esattamente in questo modo favicon.ico ora vado in filezilla nella root principale del sito in template nel template che io sto utilizzando ed inserisco la Fabicon. Esattamente nella cartella principale del template. Qui abbiamo ancora il simbolo di Joomla come favicon. Aggiorno. Ed ecco che qui abbiamo adesso la favicon che abbiamo appena creato. Se volessimo muoverla anche dal lato administrator, nella root principale, entriamo in Administrator, Template. E lo sostituiamo al template che noi stiamo utilizzando. Qui esisteva già una favicon e la sovrascrivo. Volendo, possiamo aggiungerla a tutti i template.